Mi ricordo i Miller, i nostri vicini, la signora Miller era indiana e il signor Miller era un radioamatore. Avevano cinque figli e una casa minuscola. Il cortile era sempre pieno di ciarpame, e anche la casa. Il salotto era completamente occupato da un grosso tavolo verde da ping pong. Mi ricordo quando portavo fuori la spazzatura. Mi ricordo il cinema Ritz, C'erano un sacco di statue e il soffitto ricordava un cielo blu pieno di stelle. Mi ricordo le prime scale mobili a Tulsa, in banca. Mi ricordo di averle fatte su e giù, e poi di nuovo su e giù. Mi ricordo di aver scarabocchiato sulle buste delle offerte in chiesa. Mi ricordo che chiacchieravo un po' con Dio ogni sera e spesso mi addormentavo prima di dire Amen. Mi ricordo che mi raccontavano che da piccolo avevo preso un paio di forbici e mi ero tagliato i riccioli, perché un bambino del quartiere mi aveva detto che i riccioli erano roba da femminucce. Mi ricordo che da piccolo dicevo urca ogni volta che vedevo una donna dai capelli rossi, perché a mio padre piacevano le rosse, e ci facevamo sempre una risata. Mi ricordo che la stella del cinema preferita di mia madre era June Ellison. Mi ricordo che la stella del cinema preferita di mio padre era Rita Egworth. Mi ricordo i pantaloni da torero. Mi ricordo un completo celeste con il maglione che Susy Barnes metteva sempre. Le piaceva la, la biologia. Aveva tappezzato le pareti di bustine di fiammiferi pubblicitari appese a pezzi di spago. Aveva anche una bellissima collezione di francobolli. Sua madre e suo padre erano più alti di 1,80. metro Frequentavano un club per persone dal 1,80 m in su. Mi ricordo certe carafe di vetro colorato, alte e strette che venivano dall'Italia. Mi ricordo le calze a rete, mi ricordo le librerie fatte di assi e mattoni, mi ricordo i bonghi, mi ricordo le candele nelle bottiglie di vino, mi ricordo una parete di mattoni e tre bianche. Mi ricordo che toglievo la crosta al pane bianco e facevo una palla con la mollica e poi me la mangiavo. Mi ricordo quei pallini molli tra le dita dei piedi. Io non li ho mai mangiati, ma mi ricordo che alcuni bambini lo facevano. Però mi ricordo di aver mangiato il moccio. Non era male. Mi ricordo i tarzanelli. Mi ricordo gli anelli intorno al collo. Sporco. Mi ricordo il grande mole femminile della mia vita. Avevamo la stessa età, ma lei era troppo vecchia e io troppo giovane. Si chiamava Marilyn Mons. Aveva il collo sottile e un certo senso fragile. Era lungo e affusolato, ma morbido. Sembrava dovesse spezzarsi per un non nulla. Mi ricordo una donna che per poco non convinse mia madre a comprare un'intera enciclopedia di parecchi volumi. Mi ricordo che cominciammo a comprare l'enciclopedia in vendita al supermercato, ma non andammo oltre il terzo volume. Mi ricordo che pensavo che un giorno avrei letto l'enciclopedia da cima a fondo e avrei imparato tutto. Mi ricordo dizionari enormi. Mi ricordo sul retro della copertina, dei gialli, la pianta della scena del delitto in bellissimi colori pastello. Mi ricordo le luci dell'albero di Natale, riflesse sul soffitto. Mi ricordo i biglietti di Natale, di gente a cui i miei genitori avevano dimenticato di mandare gli auguri. Mi ricordo di aver fatto Giuseppe in un presepe vivente al parco. Dovevi solo stare fermo mezz'ora e poi arrivava un altro Giuseppe e tu ti prendevi una tazza di cioccolata calda finché non era di nuovo il tuo turno. Mi ricordo un test per scoprire per quale strumento musicale ero portato. Venne fuori che era il clarinetto, quindi me ne procurai uno e presi delle lezioni. Ma ero negato, perciò lasciai perdere. Mi ricordo di aver fatto altre cose con le cannucce, oltre che bere. Mi ricordo in una geletteria a Tulsa, quella che chiamavano la maialata. Assomigliava a un gigantesco banana split servito in un piatto di legno a forma di trogolo. Se lo mangiavi tutto, ti davano un attestato con su scritto che ce l'avevi fatta. Mi ricordo che dopo che qualcuno se n'era andato pensavo alle cose che avrei dovuto dire e non avevo detto. Mi ricordo quanto può farti male il rock and roll, se essere sexy e sfrenato anche se tu non lo sei affatto. Mi ricordo la prima volta che vidi l'oceano. Ci saltai subito dentro e venni travolto, tirato sotto e risputato sulla spiaggia. Mi ricordo che in Europa rimasi deluso perché non mi sentivo per niente diverso. Mi ricordo che la prima volta che io e Ron Paget andammo a New York City chiedemmo a un tassista di portarci al village. Lui chiese dove e noi al village. Disse, ma dove al village? E rispondemmo, dovunque. Ci portò all'incrocio tra la sesta strada e l'ottava. Ero piuttosto deluso. Pensavo che il village fosse un vero villaggio, come immaginavo l'Europa. Mi ricordo la saint saën pasticche nere, quadrate, che sapevano di sapone. Mi ricordo l'improvviso sussulto di quando stai per sprofondare nel sonno, come se stessi sprofondando davvero. Mi ricordo quando vinsi una borsa di studio per l'Istituto d'Arte di Dayton, in Ohio, e non mi piaceva starci ma non volevo offenderli e perciò dissi che mio padre stava morendo di cancro. Mi ricordo a Dayton, in Ohio, la fiera d'arte nel parco in cui mi fecero eh, tagliare tutti i miei autoritratti da nudo. Mi ricordo nugoli di zanzare in riva al lago. Mi ricordo lo spray contro le zanzare, le punture, le pomate dopo le punture. Mi ricordo il tump degli insetti che di notte si schiantavano contro le zanzariere. Mi ricordo che quando di notte uscivo a pisciare era tutto buio. Pensavo alle cose che avrei potuto pestare, e spiaccicare. Mi ricordo il fango gelido tra le dita dei piedi, nell'acqua tiepida e torbida. Mi ricordo di aver cercato di mettermi un costume ancora umido. Arc. Mi ricordo che una volta mi spalmai di olio abbronzante e subito il sole sparì. Mi ricordo che una volta pensai che tirare l'acqua per la pipì è uno spreco. Mi ricordo di aver pensato che probabilmente la pipì serve a qualcosa e se solo uno riuscisse a scoprire a che cosa, diventerebbe ricco sfondato. Mi ricordo che rimanevo nella vasca da bagno così a lungo che mi venivano mani e piedi tutti rugosi. Mi ricordo la sensazione di quando ti pulisci l'ombelico. Mi ricordo di me che verso acqua da un bicchiere facevo la fontana. Avevo allestito in casa una recita su Strolling Through the Park One Day. Mi ricordo di aver legato insieme due biciclette per mettere in scena Bicycle Built for Two. Mi ricordo di aver cercato di convincere Ron Padgett che non credevo più in Dio, ma lui non mi credette. Eravamo nel retro di un furgone, non ricordo perché. Mi ricordo di aver comprato cose troppo costose perché non mi andava di chiedere il prezzo. Mi ricordo una donna di mezza età che aveva un negozio di antiquariato nel village. Mi chiese di andarle a riparare il bagno una sera tardi, ma non disse qual era il problema. Dissi di sì perché mi è sempre risultato difficile dire di no ma la sera che dovevo andare semplicemente non ci andai, Il negozio di antiquariato non c'è più. Mi ricordo che delusione fu andare a letto con uno dei ragazzi più belli che abbia mai visto. Mi ricordo un negozietto dove compravamo roba a 5 o 10 centesimi e poi la rivendivamo a un paio di centesimi in più. E con quei soldi ne compravamo dell'altra. E così via. Alla fine tirammo su un bel po' di soldi. Mi ricordo di aver pagato dieci centesimi un papavero di carta rossa fatto da persone in carazzella. Mi ricordo la carta cerata. Mi ricordo le mensole fatte con due riquadri sovrapposti, uno più alto dell'altro. Mi ricordo delle statuette di ballerine giapponesi con il tutù di Tulle Vero. Mi ricordo le camicie da lavoro di chambré e le scarpe da tennis sporche portate senza calzini. Mi ricordo le caricature di dottori intagliate nel legno. Mi ricordo la T-Zone delle sigarette Camel. Mi ricordo Grosse Radio Marroni. <tell> <tell>